Allora, per concludere la parte di sicurezza ci rimane, eh, così, un, da dire due parole su un altro eh, algoritmo che viene molto usato, che è il MAC. Mm, MAC è acronimo di Message Authentication Code, ok? Eh, codice di autenticazione dei messaggi. È molto simile un hash, però vedremo che in realtà ha una, una piccola differenza importante. Allora, vediamo lo schema. Io ho un messaggio, a partire da questo messaggio e da una chiave genero un Mac, quindi un codice. Rispetto all'hash, attenzione che qui c'è una chiave, quindi senza la chiave io non genero nessun Mac. Questo Mac viene spedito insieme al messaggio vediamo lo schema generale il mittente al messaggio questo algoritmo piglia il messaggio piglia la chiave e genera il mac cosa viene inviato a destinazione il messaggio è questo codice il destinatario deve avere la medesima chiave fa la stessa operazione prende il messaggio lo elabora con l'algoritmo di mac e con la chiave che è condivisa e ottiene un Mac. Prende questo Mac, lo confronta con l'originale, se è uguale il messaggio è, se è uguale tutto ok e se no eh, è successo qualcosa. Allora, che cosa è successo? Se sono uguali io posso dichiarare che il messaggio è integro e autentico. Perché integro? Perché se, non fosse, se il messaggio durante il trasferimento fosse stato alterato, questo algoritmo avrebbe generato un MAC diverso qui. Perché è autentico? Perché l'algoritmo utilizza una chiave che è condivisa tra noi due, ok? Quindi se abbiamo solo noi due, eh, vuol dire che proviene veramente da questo mittente. ok? Già voi spero direte, ma siamo sicuri perché questa chiave deve essere condivisa. Giusto? Perfetto. Allora, attenzione, il MAC non è una firma, cioè non garantisce il non ripudio, nel senso che essendo fatta con una chiave condivisa, chiunque può dire sì, messaggio autentico mica tanto, perché durante il trasferimento qualcuno può aver intercettato la chiave e quindi chi mi dice che il messaggio provenga veramente dal mittente? Mentre ricordiamoci che la firma garantisce anche il non ripudio, cioè nessuno può dire non ho firmato io un messaggio perché lo firmi con la privata, ce l'hai solo tu, non la trasferisci da nessuna parte, ne sei responsabile e quindi la firma garantisce il non ripudio, il MAC no allora, non è un hash, perché l'hash che cosa garantisce? L'integrità, cioè che il messaggio non sia stato alterato. Mentre questo garantisce di più, garantisce anche l'autenticità del messaggio. Eh? Perché mentre l'hash è generato senza usare una chiave, qui la chiave l'abbiamo usata, ok? E quindi, ok, non garantisce il non ripudio, ma l'autenticità del messaggio sì. Quindi noi cosa abbiamo visto? Tre cose. L'hash che posso utilizzare se voglio garantirmi l'integrità, quindi le password, quindi nel trasferimento se voglio controllare gli errori, se voglio controllare che nessuno abbia modificato qualcosa. Ok. Il MAC, che mi garantisce anche l'autenticità, quindi durante i trasferimenti in cui mi interessa che un dato sia arrivato a destinazione correttamente e provenga da quella sorgente, ma non ho dei problemi legali importanti, allora posso usare il MAC, che ovviamente è un pochino più rapido. Se però io ho il problema del non ripudio, quindi ho per esempio da generare una firma o, o da da garantire anche a livello legale che quel documento l'abbia generato io, provenga da me, allora devo usare la firma digitale. Ok? E con questo abbiamo concluso il, la parte relativa alla sicurezza dei dati. Tutte queste informazioni le userete poi nei protocolli come l'HTTPS e così via, che vedrete eh, in sistemi.